Senta, ma gli scavi archeologici di Caronia Marina si sono fermati? In... Gli scavi archeologici di Marina di Caronia... E... Allora, nel campo archeologico io mi sono avvalso, a parte eh, della subintendenza di Messina, mi sono avvalso soprattutto della, eh, della, della professionalità sì, del dottore Alfieri Vittorio, che è un archeologo molto esperto, molto bravo, grazie a lui devo campo dire... Ancora? Sì, sì. Vittorio Alfieri, Campancore detto che era morto molti anni fa invece grazie a lui l'amministrazione comunale è riuscito a organizzare, a organizzare una serie di eventi eventi culturali eventi anche ambientali con l'apporto di altri collaboratori tipo il dottore Spinnato e anche alcuni dirigenti del parco dei Neboli. al dottore Vittorio Alfieri gli abbiamo anche affidato eh, la brochure su caratteristica Caronia, Caronia eh, non aveva eh, una brochure e grazie a lui l'abbiamo fatto, eh, una brochure molto articolata all'interno contiene S sulla, di, sulla, storia di sulla storia di Caronia, su quello che c'è a Caronia. Tut tutto su Caronia, quindi non me l'ha fatta, fatta avere signor. la faremo avere. Comunque è pubblicato. Ve la devo chiedere per averla, ve lo devo chiedere. Sì, va... <ride> Diremo al dottor Alfieri di no, no, no, per favore, un... no, no, lasci stare il al dottor Alfieri che è impegnato. Comunque questo è anche nel sito. È faccendato ovunque, a Mistretta lo trovo lì come storico. <ride> a Caronia lo trovo come storico, a Santo Stefano di Camastra che è la sua città natale e naturalmente lo trovo come storico, non ne posso più. Si vede che, che ne ha, ha capacità. E devo dire grazie al dottor Vettore Alfieri che è il presidente della... Non si, de... non si, non si, non si mangi il tempo del, del sindaco Pino perché poi Eso. mi costringerà a sì, aggirare... No, no, no, assolutamente. Sì. Della Resort, eh, devo anche ringraziare l'associazione culturale mh, La Lumiricchia che durante questi tre anni della mia, mia, mia legislatura mi ha supportato in tutte le attività. I rapporti sono sempre buoni, vero? Sì, adesso.